Ciao a tutti da ParaFrance, e benvenuti a questo video, è di poche ore fa la notizia che tutti noi stavamo aspettando, ovvero la data di pubblicazione di Zonzo Front. Finalmente, dopo molte posticipazioni, la data è fissata. La data è stata comunicata questa mattina, e appena finito l'orario di lavoro mi sono affiondato a casa per registrare questo video. Io, come molti altri, speravamo nel 24 maggio come data di pubblicazione, ma purtroppo si sono lasciati sfuggire questa occasione perché sarebbe stato veramente la data perfetta per la pubblicazione di questo gioco sul fronte italiano perché ricordiamo l'italia entra in guerra il 24 maggio 1915 è uscito anche un video un video di presentazione del gioco ufficiale e andiamo a vederlo insieme ecco qua gli italiani nostro modello 91 e vediamo subito Forse qualcuno di voi l'avrà già riconosciuta, questa mappa. Questo qua è il Passo falsarego Ed è la mappa che in Battlefield 1 si chiama Monte Grappa. Non so se è una piccola provocazione eh, oppure se è stata messa come riferimento in modo che la gente veda questa mappa e si ricordi: Ah, Battlefield. Ah. Vediamo un po' come è questo gioco. Magari un po' di clickbait. Ecco. Ok, yeah, vediamo là in alto le mitragliatrici austriache che sparano. Comandante che dà l'ordine di assalto. Eh, ecco qua, sì, sì, sì, questo qua è il laghetto dove c'era il forte, di cui non ricordo il nome. Qua abbiamo modello 95 con ottica, cecchino austro-ungarico. Abbiamo artiglieria che sarà attiva. Però ho visto gli elmetti italiani a fianco. Ah sì sì, italiani, italiani. Che giustamente bombardano le posizioni austro-ungariche. Ecco qua. Pronti per la data, eh? 13 settembre. Ricordatevi questa data, finalmente ci potremo gustare i sdonzo. Io spero che entro il 13 settembre magari esca anche una beta aperta a tutti, così anche da provarla e gustare il gioco in versione base. In questo periodo gli sviluppatori hanno pubblicato un sacco di informazioni, un sacco di spiegazioni di come sarà il gioco, di focus su vari corpi, su come sarà l'artiglieria e vi invito ad andare a vedere. Io per pro problemi di tempistiche non riuscirò a fare un video per ogni spiegazione, ogni intel come lo chiamano loro, quindi vi invito direttamente a seguire M2H e Blackmail sulla pagina di Steam e andatevi a leggere anche tutte le informazioni riguardo del gioco. La speranza è dell'ultima a morire speriamo che veramente il 13 settembre verrà rilasciato questo gioco così potremo giocare tutti assieme. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video, di dirmi cosa ne pensate, di dirmi anche se anche voi eravate preoccupati che questo gioco venisse annullato, perché d'altronde quando vengono fuori un sacco di notizie, un sacco di spiegazioni, ma poi il gioco non esce, eh, insomma fa un po' preoccupare la cosa. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima.